Siamo alla Twill, questa casa, i pavimenti fatti per giocare a minigolf E dopo quattro anni dall'ultima volta 3 anni Fai vedere il livello di tensione, Vedere. Oggi l'abbiamo tornato nella lasciare dopo quel fatidico infortunio Che l'aveva costretta a fermarsi per tante stagioni di fila Facci vedere Ah, <ride> profondissimo Dai, Toccio, non me lo dire Facci vedere la cicatrice come messa Ormai rimarginata Le vecchie ferite non si guardano più Bea L'abbiamo riconvinta a riprovare a sciare Devo sapere che la veramente da quella volta lì Tipo messo una pietra sopra lo sci Oggi fortunatamente non so per quale motivo astrale Ha deciso di tornare sugli sci Sono agitatissimo Andiamo Vai che sasso vieni che te Ciao ciao Ciao Non è Gino time per la bea Agitazione Mille Aiuto La lamina okay. è affilata Oh shit <ride> Si butta via niente Sicuramente non li compro nuovi e... Raga Ma quella è Chiara Ferragni Fatto tutto Ok Devi metterti di su eh. That you can put on your ski Quanto forse cosa la mettere Quanto mai Come quanto mai E ora qui puoi gibbare quanto vuoi Spingi spingi bene con le racchette Raga c'è talmente poca neve che hanno messo il tappeto che c'è in casa di Locati qua oh. Quanta è la pulsazione in questo momento non voglio controllare perché se mi cade tutto devi bene le racchette qua eh Se no devi sciare come me Che le ho perse in seggio via Oh vada Pio ah, Ehi Ma questa è una scia Qui spazzaneve Pio eh No, ah, va bene va bene Ma sì, non guarda tanto non ti prendono quali sopra Ti do, ti do la linea guarda così No non sei più dietro vero? Devi seguire la mia linea Così così va benissimo vero. Dai molla un po' qua. Dov'è? Quando vuoi girarti alzi lo sci interno. Dai dai punta. Brava. Brava. Andava benissimo. Prima impressione Bea? Mi visti sempre De mi vedo di nuovo squarciata a metà. Ma non stai andando male. Secondo me tu stai raccontando tante balle qua. Anche in Trentino non stavo andando male. Eh vabbè. Eh, ma, eh. Qua a scuola di greba adesso, devi prendere qui così. Nope. Nope Vai Albi tutto lo stis che hai Tutte e due dovete provare a lasciare andare gli sci Un pezzettino corto dritti E provare a frenare secco C'è poca neve Ma chi riesce a sciacquare di più le ragazze Vince la eterna Sì non devi falciarle Albi eh No Oh che sciacquata Senza pietà 25 23 23 No, vieni, a farla vieni a fare la 3 Vieni a fare la 3, quella difficile Era un No io no io no eh. Ecco qua O the... oh, fai qualcosa di clickbait Bea tipo l'altra volta un taglio Qualcosa del genere Se no non lo pubblichi neanche Io no. potrei anche finire la mia giornata assistica no. Oh, no No no no no Hai rotto il cazzo Guarda, la prima neve. I, i cerchi delle 30 anni sono talmente grossi e sporgenti che si attacca pure la oh, neve. Madonna. si prospetta un bel giorno di pop ragazzi. Alla prima curva, piano via dritta. Devo dire che il 30 n raga non è stata proprio creata per driftare essendo trazione anteriore Ci arrangiamo Almeno mi si sono puliti i cerchi con la neve dentro Comunque sta nevicando veramente un botto C'era qui anche l'alboreto e gli altri Ma se sono cagati addosso non vogliono venire a sciare Vogliono tornare a casa perché hanno paura che la strada poi ti blocchi di qua e di là Quindi io lo stesso mi andrò a fare un bel giretto a vedere un po' com'è la situa Per l'amor del cielo Non è che è malissimo Però Non c'è ancora giù tantissima neve Secondo me Secondo me tipo domani è Una figata della madonna Infatti sai che c'è? Ci vediamo con la Pau Col sole Boom Oggi c'è la polvere Qua pieno Col pelo lungo Guarda che bello. roba Abbiamo cambiato location Siamo All'aprica Ha nevicato tutta notte Gli alberi sono belli carichi Gente ce n'è poca Un Poi ricordatevi che alla prica Si mangia Si beve E si lecca la neve Aprica Faceva rima con sì! Figa guarda qua altro che la twill l'altro giorno. Va bene. È buono. Andiamo. Uh. Sei morto? Oh. <ride> <Rastardo>. <ride> Impossible! Dai uh. <smugliese> <mimente> Oh! vai <no> Jack Jack Oh! ti sei cacciato dentro le 200, si. <libraries> eh? Oh! Oh! infatti guarda quanto va sotto Oh! proprio proprio Qualità neve qualità neve ma dove sono? Luke! Luke! Okay. Luca! Man! Ho fatto lo sci! Oh cazzo! Ah. Alla ricerca dello sci perduto. Two hours later Oh, che puntata stavo tirando! Oh Guarda oh, oh, oh, oh. che. Che bloccata che ho tirato! Vedi, quando ci sono queste condizioni perfette, non è che ti puoi fermare a mangiare. Quindi, arriva il biscottone. Oh, che Mi Hai mandato giro proprio coprotto del biscotto. Mm, Snickettino quando andate a sciare, almeno un biscottino e proteico, fa bene. Più, usate il link in descrizione con il mio codice sconto faraone. E avete anche il 15% di sconto su qualsiasi prodotto già scontato. Adesso, raga andiamo a fare un free ride di lì. Che in teoria c'è la pista, ma non l'hanno battuta. Quindi è tutta neve buona. Madonna, dove siamo? E California? Credo che il califano c'è la neve. Minchia, ma che bello. Puttana, che paesaggio. Io vado. oh. oh. Oh, oh. Questa è la linea <ride> Vediamo E eh, va preso più veloce quel cosa là Tanto, eh. È un bel salto, ma infatti è difficile far 3-6 lì, eh. è difficile far 3-6, sarebbe 3, più facile... 3, far... 3, 3, 3, 3. Sì, però è nazi si sì, si sì, stai registrando ah devo spingerlo bene perché comunque non è grosso dai cazzo sta ancora registrando? si uh, si sì, si sì, sì, lampeggia questo è il mio primo flip di quest'anno eh veramente? Privissimo. Oh <laughs> giornata abbiamo beccato oggi mai provato una neve del genere in pista, sono appena tornato a casa infatti ho ancora con su tutte le cose da sci avrei voluto farvelo vedere anche da fuori il flip ma purtroppo la gopro che aveva su Jack si è inchiodata, siamo già nel 2023, l'inverno per me non è più così intenso perché adesso devo iniziare a andare in bici perché si avvicinano gli eventi di mountain bike però cacchio raga, dopo una giornata del genere ho solo voglia di andare ancora a scia